Ciao a tutti ragazzi, con la calma in bocca noi iniziamo ah, allora, Continuiamo la nostra avventura, vediamo di buttarci avanti col materiale, con, con le medicine, porta, le merendine e le bibite E qua abbiamo un po' di alcol ah, Per rifestire, mini bar e mini bar, mini bar Esatto, il mini bar Ma non puoi fare il gancho proprio alla tenda lì? Non, allora. non mi conviene perché se mi salgono gli indigeni loro non riescono a saltare Davvero? Uh -huh. Ah, sì. quindi è una roba furba? Sì, ma ti possono salire gli indigeni? Sì. Da sono, dove? sono già saliti una volta. Aspetta, lì a sinistra cosa c'è? Questo qua è per portarci i materiali. Che figo! Beh, è figo l'hai Cioè, addirittura non devi neanche. Sì, allora una cosa che dovevamo fare è cambiare quello là. No. Mm. Anche adesso è rotto no! No, guardali! Infanni sono già arrivati, vabbè. È normale che questa caramella è fragile. Sì. Ok. Praticamente eh, dobbiamo prendere la stessa. aspettate un attimo. Eh. Dobbiamo riprendere la stessa struttura. Guarda che nello scorso episodio non ho visto niente, cioè. E... Io che guardo episodi abbiamo visto solo boh. la casa la stessa struttura, ok? E poi portarla all'incontrare fin di là perché io portandola da qua a là l'ho messa all'incontrario, devo portarla dalla fine a dove voglio arrivare. L'ho detto, disarmo nel più. Allora, poi come, come vedete qua io ho un'armatura inquietante che è di un boss che ho ammazzato la sera scorsa Quello che si è affogato? No, no, no, nel, mi aspettava sotto casa mia Buongiorno! È un boss? Festini di prima mattina? È un boss? No, è un rompibaglio eh, Ma va via, tanto non ne frega Sì, ma... me ne frega a me che se no mi accoppano Eh, chi vuoi? Ha una mazza, tutti fanno. E che vuoi? calmini. Vado nell'acqua voi non sapete notare, morirete tutti. Comunque, allora, non è una buona idea entrare. eh! Nuova voce aggiunta le disse le cose da fare. Cos'è? Allora, non si vede un una Non è una torcia, non è niente. Una... No, ho questo, però io. Una... Mago, buonasera! Vi siete spaventati? Non voglio andare in mezzo a me. Più agile. Si è mangiato? Si, eh, agilissimo, guarda. Sto pulendo, guarda. Ho un dente, ho un dente lo ruotare la luce. Si Che bello Soldi, sono ricco zio! Non metto, prendilo no, Non puoi metterlo? No, non me lo dà Che bello, arti, gambe Cos'è? Vestiti eh, come ci sono finiti dei sedili dell'aereo qua sono rubati gli indigeni no, sognavo da tempo trovare questa roba con tutti i vestiti che così almeno posso farmi una buona scorta hai detto che non li volevi neanche. no, ma non, questi sono gli, le stracce quelli straccetti ah, quelli non non che forte è <ride> cavolo <ride> è fortissimo è... Che se te devi sopravvivere non ti porti spacchi le pietre con una lancia in legno No? Si sì. Lo fanno tutti vero Ha lanciato un braccio Ti ha dato una mano <ride> <ride> mi, da, mi dai una mano ecco dai no. una no. mano, ecco te Ti do una mano Sei contento che sei venuto qua? Sì, abbastanza. Ehm... Come sai che fai a sapere dove stai andando adesso? Infatti sto andando letteralmente a casa. Hai anche visto il video di un tipo che si è fatto la casa dentro un'increspatura? Sì, ho visto. Eh, serve una roba buona perché qua spawnano una volta, cioè non hai tutti i amici. Solo che per i materiali sei stra svantaggiato. Ma scusa, c'è massa alla fine? Tipo l'entrata fai che l'increspatura, no? Eh. Eh, ma non riesci a portarli dentro da Nitron, che devi portarli dentro da Voragine. Comunque noi siamo... Che Voragine? Ah, siamo collegati alla alla cosa? La Voragine? Questa qua è quella dove abbiamo trovato la mappa dove siamo spawnati prima e qua mm. sopra c'è la katana. Ma quindi ce l'hai un progetto di fare... C'è un progetto di fare la casa qua? Potrei fare de delle basi di sopravvivenza momentanea. Uh snack. Cosa Cos che ho trovato? La testa, perché raccogliere. Sto qua è fissato per raccogliere la testa. Sembrano già tutti. Lì sopra cos'è? Cos'è? Stickettini. Hai buttato via uno. Eh perché non mi ci stanno più. Ti mortacci tu qua. qua. allora so che. So che qua ci sono degli stick. Mi sono frega degli stick, no? Che vuoi? Non mi sa che stanno... Questo stiamo... qua è, è, è pure armato. Lì è brutto che c'è. Cioè non durano niente questi. Con dei colpi lo ammazzi. Con dei colpi. Allora. Eh lì, cosa c'è dentro? Spaccala. No, perché adesso c'è anche questa che mi fa venire inquietudine, vero? Sai. Ma accadde? Tutto io te l'ho detto. Ma qua dovrebbe esserci la famosa tessera? No. Che tessera? Ah, quella per entrare. Aspetta un attimo, facciamo una roba, facciamo una roba del genere. Non vuole andare fuori, capito. Tu da fuori? Dove? E... No, di là, no, non può uscire. Perché? Perché non è stabilizzato. Ma ah, non è sterilizzata? Ah non vogliamo avere gatti E poi deve essere ancora guarda che figata Ti ho che fa mia? Sì ma perché entra ora Si quanti anni ha? Eh? 5-6 mesi 5 Cinque Cinque mesi, mesi ha eh? sì. Allora non può Non può riprodursi Appunto E allora No ma entrano entrano presto Ti qua Sì vabbè le piccinine sì, non si sa mai. Allora qua dovrei trovare la motosega in teoria. Qua dovrei tro trovare la motosega, aspetta, fammi, dammi la lancia, dammi la lancia, non mi sento sicuro. È la... forte la lancia, sì. Più che altro li posso tenere a distanza. Dovrebbe esserci una motosega qua. guarda. Tanta proprio questa. <ride> no, non dirmi che sono tornato dove ero prima. e mi sa proprio di sì. Sì. sì allora aspetta allora io dovevo andare di qua okay? quando non imparato a mi ah ecco dove devo scendere non oh. mm? ho imparato a mi ah no lo so da sola si cosa c'era qua una, una torcia che scassa tanto zio ho trovato qualcosa è <ride> un'uscita si è messa sul, sul letto sul letto l'ho ho trovato un'uscita di qua. Eh? Ah, devo per forza andare giù di qua? Io non ci ho voglia. Accenditi corde, corde, corde, cos'è che ho trovato? Cosa c'è qua? No, non c'è niente di qua Cioè, è tutta... Hai visto cosa c'era dietro la porta? No, cioè, una corda che non posso neanche portare Ma Non puoi neanche andare al su? No! Joseph, ho ammazzato un pipistrello! Cosa Guarda! Faccio strada Non mi dà niente però comunque dovrebbe esserci una roba che va giù qua eh, mi sono incastrata allora ok qua c'è la zona quella con. Eh, Joseph? Ho trovato un motosiclo. Nnnnno! Boss? No oh, no, Guarda che si fermano! Oh. Cosa voglio questo qua? Girare. Vai qua, Sono okay. ma si fermano a pregare ogni tanto. Vedi, si inginocchiano. Oh sì. dio dio, dio, dio. La natura che ti sei preso 5 ore fa. No? No. Aspetta, mi serve la mazza, così posso proteggermi. Vedi, si fermano a pregare, tipo, non so cosa... Oh, devastante sta mazza! Oh, sta giù! Oh, ma non muoiono! Sta giù! giù ha è una targhetta col sonno mi ho fatto la testa con la qua? o tolta? no l'ho uh, tolta dove l'ho tolta? non lo so non mi ricordo l'ho tolta mia mamma in realtà dove è andata da su? eh in teoria dovrebbe essere anche qua in questa grotta qua non so dove però il di, di The, fort, di, di the for, Forest Knight The Forest Knight Forest Night. Finisce qua, eh, siamo la prossima volta che continuare a alla grotta e moriremo malamente Comunque grazie per la caramellina e Lasciate commenti, commentate